Sì, grazie Presidente. Vorrei ringraziare il collega De Priamo eh, per aver presentato questo, questa delibera, questo atto in commissione sposato poi da tutta la, la Commissione Ambiente. Questa è nella prova che noi della maggioranza, noi della Commissione Ambiente, insomma non vogliamo fare ostruzionismo agli atti dell'opposizione, anzi gli atti che eh, riteniamo validi importanti per questa città, anche per rendere onore alle, alle famiglie, come per esempio la famiglia del, eh, del Capitano Romani, chiaramente noi vogliamo insomma, dare un contributo eh, profondo a, eh, alla loro famiglia facendo questo, questo gesto, un piccolo gesto ma allo stesso tempo è un gesto di sensibilità, un gesto di, di umanità dove la politica può intervenire ed è infatti intervenuta, perciò noi daremo parere favorevole a questa delibera, eh, ringraziando ancora il consigliere che ha presentato questo, questo atto e allo stesso tempo speriamo e auspichiamo che eh, queste, questi atti, insomma, questi, questi dispositivi possano in qualche modo ridare speranza a quelle famiglie che vedono nell'amministrazione una una possibilità, un riscatto. Grazie.